Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo come si fanno le differenze fra date con i fogli di calcolo. Il sistema del tempo nei fogli di calcolo ha rappresentato sempre un pochino un problema perché 10 millesimi fanno un centesimo, 10 centesimi fanno un decimo, dieci decimi, un secondo, poi improvvisamente si va a 60 secondi, fanno un minuto, 60 minuti fanno un'ora, 24 ore fanno un giorno, 7 giorni, una settimana, 365 giorni, un, un anno, 12 mesi. Quindi è un sistema un pochino complicato. Allora che cosa è stata introdotta eh, praticamente nei fogli di calcolo? È stata introdotta una semplicissima convenzione che consentisse di fare dei calcoli decimali eh, fra date perché fare dei calcoli fra date rispettando questo sistema di tempo era un pochino complesso qual è la convenzione? semplicissimo se noi scriviamo per esempio 31 dicembre del 1899 scriviamo questa data qua e facciamo per esempio vedete 31 12 del 99 facciamo tasto destro formato a celle e gli chiediamo per esempio il numero e Diciamo che il formato della cella è il numero non i data, vediamo che viene fuori il numero 1. Che cosa significa? Che convenzionalmente il 31 dicembre 1899 è stato posto come numero 1. Tutte le date successive rappresentano una serie storica di date incrementali. Lo vediamo subito. Se noi, per esempio, nel, nel campo data finale, noi facciamo la funzione uguale oggi aperta e chiusa parentesi, che ci restituisce la, dot, la data di oggi vedete ci dice il 23 marzo 2022, se noi facciamo lo stesso trucchetto e facciamo tasto destro, formatta celle invece che in data, dimmelo in numero, vedete che viene 44.643. Vedete che cosa significa? Che dal 31 dicembre 1899 sono semplicemente passati 44.643 giorni. È così che riesce il foglio di calcola a fare una differenza fra date, cioè riducendo ogni data ad un valore decimale che è posto convenzionalmente in un sistema convenzionale in un luogo matematico in cui il 31 dicembre 1899 rappresenta 1. Ecco perché quando facciamo tasto destro, forma, formato cell e cambiamo una data in numero viene questo strano numero. Questi sono il numero di giorni che è passato dal 31 dicembre 1899 ad oggi, che è il 23, che è il 23 marzo. Allora facciamo così, riportiamolo, riportiamolo in data, facciamo tasto destro, formata cella data, e noi che cosa vogliamo fare? Noi vogliamo vedere, per esempio, la differenza eh, di, della data fra eh, il 23 marzo 2022, che è oggi, e un 23 marzo 1857 è data nella quale, per esempio, Elisha Otis in New York installò, diciamo, inaugurò il primo ascensore commerciale all'interno di un grande magazzino di New York. Allora, come si fa? Con la funzione data.diff molto semplice: si introduce uguale data.diff e poi si segue a tutti gli effetti la guida. Aperta parentesi, la data iniziale è questo, 23 marzo 1857. Punto e virgola, la data finale che per noi è la data di oggi, 23 marzo 2022, e poi, punte e virgola, praticamente noi dobbiamo dirgli che cosa vogliamo vedere. Vedete, qui ci sono queste letterine da mettere fra le virgolette. Noi metteremo qui y per year, anno, perché noi vogliamo vedere il numero di anni, quindi punto. Virgolette, y chiuse virgolette, poi chiudiamo la parentesi e vedete che dice che sono passati 165 anni, numero di anni. Quindi fare adesso la differenza fra date con questa funzione data.diff è molto semplice perché è sufficiente fare data.diff, poi mettere la data iniziale, e la da data finale e dirgli che entità noi diciamo, vogliamo visualizzare. Vogliamo vedere il resto dei giorni? Allora rifacciamola, facciamo data.diff aperta parentesi data iniziale vedete punte virgola data finale punte virgola ancora questa volta noi vogliamo vedere il resto dei giorni quindi yd cioè all'interno dell'anno quanti giorni sono rimasti per avere un'informazione più eh, diciamo più precisa aperta virgolette y per ia d per dei chiudiamo le virgolette facciamo la chiusura della parentesi facciamo così adesso aspettate che abbiamo scritto qualcosa male eh. abbiamo fatto ci abbiamo messo una M qui che non c'entra niente. Eccoci qua. Zero giorni. C'è il resto di zero giorni. Se noi per esempio qui mettiamo il primo gennaio del 2022 vedete che sono passati 164 giorni, 164 anni e 284 giorni di resto. Quindi qui è sufficiente ogni qualvolta mettere un data.diff con questo argomento diverso che è spiegato y o d o yd e vedete che non solo viene il numero di giorni ma viene anche il numero di anni ma anche il numero di giorni. Se qui per esempio scriviamo 10 giugno 2022 vedete che ci dice che da quella data in cui per la prima volta Elisha Otis l'inventore dell'ascensore installò un ascensore in quel grande magazzino a New York sono passati 165 anni e, 70, 165 anni e 79 giorni quindi molto importante questa eh, funzione data.diff perché questa funzione sa per esempio in quale anno febbraio eh, per, per esempio è durato 28 giorni 29 giorni sa tutti i giorni dell'anno quindi è così che si fanno dei calcoli precisi al giorno con data.diff, data iniziale punte virgola data finale punte virgola l'argomento fra le virgolette y per esempio per l'anno e yd per il resto dei giorni bene il video finisce qui grazie a tutti per averlo seguito fino a fine, spero sia stato di vostra utilità, al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.